a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video voglio decorare insieme a voi questa palla di natale fatta di Plessiglas trasparente e una palla di quelle che all'interno hanno il disco da decorare utilizzerò questa carta di riso di ehm, Deco decomania ve la faccio vedere adesso nello specifico penso che utilizzerò perché come dimensione vi piace utilizzerò questo particolare e magari quest'altro quest particolare allora come prima cosa devo fare un'operazione cioè per incollare la carta di riso eh, sul, eh, sul supporto centrale preferisco prima perché potrei incollarlo così però Ehm, con il trasparente sotto mh, rimarrebbe un po', diciamo un po' scura la carta di riso quindi cosa vado a fare? vado a, eh, cosa importante con dell'acrilico bianco a, ehm, a colorare il mio, il mio anello in modo che che l'effetto della, della carta poi incollata rimanga, rimanga più chiara quindi andiamo ad incollare bene scusate, andiamo a, a, a pitturare bene con il bianco il mio supporto ora che ho sporcato con il bianco entrambi i lati del mio supporto centrale della pallina cosa vado a fare? vado a strappare i particolari che voglio incollare sulla mia pallina ricordatevi sempre di strappare la carta di riso e di non tagliarla con la forbice perché se la strappate nel momento in cui la andrete ad incollare sul supporto non si vedrà, ehm, la, non si vedrà dove, dove ci sono i bordi dove l'avete incollato se invece lasciate questo, questa cosa qua molto dritta così liscia oppure tagliata con la forbice nel momento in cui andate ad incollarla vedrete che si vedrà, si vedrà nettamente il punto dove c'è dove finisce la carta e non è bello quindi ricordatevi sempre di fare questa operazione prima di incollare la carta di riso quindi andiamo a togliere bene anche qui che praticamente non ce ne sarebbe, non sarebbe quasi necessario perché siamo col disegno sul bordo noi invece andiamo a togliere la carta in modo che sia tutta strappata in questo modo qua quindi lo facciamo sia per questo particolare che per l'altro particolare che voglio incollare ora che ho tagliato tutti e due i particolari vado ad incollarli sul mio supporto quindi con della colla per decoupage vado con un pennello morbido ad incollare la mia carta sul sul supporto metto un po di carta di, di colla sotto e adesso vado ad incollare al centro la mia carta di riso ricordatevi quando incollate di partire sempre dal centro verso l'esterno questo per togliere le eventuali bolle che si possono formare controllate di incollare il vostro particolare in maniera dritta così che quando girerete la vostra pallina sia incollato nella maniera perfetta e andiamo ad attaccare anche così il secondo particolare una volta incollato da ambo le parti la mia carta di riso, vado ad asciugare bene con il fondo. Adesso che ho asciugato bene i particolari che ho incollato dai due lati voglio andare a eh, decorare eh, il disegno perché vedete che è vero che ho messo sotto il bianco, è vero che si vede bene però voglio andare ad esaltare un pochino il disegno. Cosa ho fatto? Allora sono andata ad inserire all'interno di uno di questi tubetti con la, vedete l'apertura la, piccolissima del, dell'acrilico verde e con questo intanto vado a riprendere il mio verde così non sembrerà più piatto ho messo un verde un pochino più, più chiaro proprio per dare anche un pochino di luce in questo modo qui vado a riprendere semplicemente tutto il mio verde modo qua è un lavoro semplicissimo non deve essere preciso però serve proprio per così vedete così gli dà un pochino di spessore in questo modo qui chiaramente immaginate una cosa un lavoro del genere lo potete fare con tutti i colori che volete quindi quindi potete utilizzare gli acrilici anche in questo modo così subito il disegno ti rimane molto più molto più bello più tridimensionale andiamo anche a riprendere gli alberelli così ecco vedete questo è l'effetto guardate come già è cambiato tutto il tutto il, il discorso perché sembra tutto più tridimensionale poi lo farò anche sul retro ma adesso perché dovrò prima asciugare quindi dovrò fare un, un lato per, per volta ora con queste sono delle delle colle glitterate quindi con questa rossa e con questa bianca vado ancora a modificare i particolari quindi con il rosso vado a fare tutti i miei bottoncini rossi li vado a riprendere così così saranno tutti tridimensionali adesso devo dire che per me per farvi vedere da vicino rimane un pochino più complicato fare dei cerchi perfetti ma non importa voglio farvi vedere proprio l'effetto e di come è semplice questo lavoro qua ma soprattutto come cambia il risultato finale quindi andiamo a riprendere tutti i nostri frutti così ok ancora qui ok allora guardate un po non so cosa ne pensate ma secondo me è tutto un'altra cosa con quello con questo non riesco mai ad aprirli con la colla con il glitter bianco da solo luce quindi vado a creare solo dei puntini qui sul mio cielo niente di più in questo modo qui poi una volta una volta asciutti saranno solo di punto luce e adesso per ultimo invece con il contour bianco ma come avete visto potete tranquillamente fare la stessa cosa che ho fatto per il verde la potete fare anche con dell'acrilico bianco io adesso per comodità uso questo perché ce l'ho ed, ed è già nel tubetto quindi semplice da, da utilizzare cosa vado a fare? vado a riprendere intanto i particolari bianchi che ci sono qui sul disegno Così rimettiamo ancora un po' più in luce il musetto, gli occhi. E poi voglio fare la neve qui sul, sugli alberi, sicuramente, in questo modo qui. Ok? Perfetto. E poi vado ancora a mettere un pochino di, di bianco qua sul... sul tipo su sui miei tronchettini che fa sempre un po' l'effetto della neve ora io sto facendo tutto molto velocemente quindi avrei dovuto far asciugare per venire un po' meglio però così vi faccio vedere l'effetto ok quindi guardate subito la differenza ora vado ad asciugare e vado a fare la stessa cosa sul retro della mia pallina ora ho diciamo più o meno asciugato questo, questo lato guardate com'è rimasto bello tridimensionale adesso facendo molta attenzione quindi cercando di comunque non andare a toccare tenendo così ecco, il mio supporto vado a fare lo stesso dall'altro lato quindi utilizzo il verde per dare un po' di profondità a queste foglie Così, La faccio su tutte le foglie in questo modo qui, a questo punto se volete potete anche aggiungere dei ramettini in questo modo faccio vedere, potreste anche dipingere un po' quindi aggiungete una foglia per esempio a quel punto potete veramente fare quello che volete, qualche ricciolotto così guardate È comodissimo utilizzare questo questo strumento per, immaginate anche altre altre situazioni, adesso io ve l'ho fatto vedere in questo frangente ma lo potete utilizzare anche in altro se non vi cade eccoci ho fatto un disastro togliamo subito perché non posso neanche girare ok perfetto poi con il rosso vado a riprendere la mia stella quindi mettiamo un pochino di rosso qui sul la parte laterale, se riesco a farlo uscire, ora sono un po' in difficoltà perché non ho fatto asciugare bene bene la parte dietro, quindi non posso assolutamente appoggiarmi, però se voi fate asciugare prima bene la parte sottostante, questo lavoro qua poi vi viene semplicissimo ecco vedete adesso vado semplicemente proprio solo a riprendere i laterali così delle, delle mie ste, della mia stella di natale in questo modo facciamo solo i laterali delle foglie ecco vedete che già ha cambiato aspetto quindi per dirvi non dovete fare veramente niente di, di così trascendentale e ora con il mio contorno, che è qui, se riesco ad aprirlo, non posso neanche appoggiare, boh, aiuto, l'ho chiuso, eccoci, <ride> non potevo neanche più aprirlo, perché vado proprio a riprendere dei particolari bianchi che ci sono qui, e io sinceramente metterei anche un po' di bianco qua, come se fosse anche qui della neve, giusto per... in questo modo qui per dare un po di movimento ok va benissimo così senza esagerare a posto a questo punto vado ad asciugare anche questo lato O più o meno asciugato il tutto se mi cade ve lo dico già succede un disastro perché non è ancora tutto perfettamente asciutto quindi aiuto speriamo bene allora adesso vado a usare la ivi body post di stamperia che è una pasta bianca che uso anche per fare gli stencil molto corposa voi potete utilizzare quello che avete e cosa vado a fare difficile è eh? solo con una mano perché chiaramente non posso, non posso lasciare questo allora semplicemente ve lo faccio vedere in un, in un particolare poi lo andrò a fare da tutti e due lati e farò asciugare ben bene prima di evitare qualche disastro vado a passare così sul bordo un pochino di pasta in modo così vedete solo proprio da dare l'impressione che sia così un po' di neve in questo modo qui guardate eh. fate solo attenzione a non andare troppo sul bordo perché poi la pallina la dobbiamo andare ad incastrare tra le due sfere cioè dovremo andare ad incastrare questo supporto tra le due sfere quindi non esagerate con la pasta altrimenti poi rischiate di non riuscire ad eh, inserirla quindi facciamo un lavoro così molto leggero su tutti i bordi così in modo da da riempire il nostro supporto dove non c'è la carta di riso e vado a fare questo lavoro da tutte le parti su tutti e due i lati allora prima di procedere dall'altro lato vedete che ho passato ho messo la pasta così tutto sul bordo Voglio fare un'altra cosa, vi voglio far vedere cosa, cioè io vado, prima ancora di asciugare il tutto, vado a prendere dei, dei glitter, di questi bianchi, per dare ancora un po' di luce e vado così a piazzarli sul mio contorno, così si appiccicano alla pasta prima che si asciughi, questo darà un po' di luce ulteriore luce direi perché già abbiamo proprio cambiato l'aspetto andando a colorare con i glitter e con, uh, e con gli acrilici il nostro disegno ok quindi ho messo i miei glitter e adesso prima di fare lo stesso sulla parte posteriore vado ad asciugare perfettamente Oh, abbiamo asciugato ho asciugato più o meno tutto diciamo che non sarebbe male lasciarla asciugare un po' di più però io devo continuare a fare il video quindi facciamo che va bene così adesso speriamo di riuscire a non fare danno cosa vado a fare? vado ad applicare il supporto all'interno della mia pallina quindi Facciamo in questo modo, l'appoggio da questo lato perché è il lato giusto, ok? Vediamo un po' così. E ora andiamo a chiudere dall'altra parte, in questo modo qui. Ok. Quindi vado a chiudere il mio vado a chiudere bene la mia pallina volendo per essere ancora più sicuri si può mettere un filo di colla sul bordo però in realtà sono ad incastro quindi volendo si può anche evitare adesso che ho inserito il supporto all'interno della pallina vedete è già carina così devo fare ancora un'operazione e cioè vado a riprendere la mia pasta finalmente ho le mani libere quindi posso lavorare un pochino con più comodità e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto all'interno del supporto ma qui sul bordo della, della pallina proprio semplicemente guardate un po' così, eh, sul bordo vado a creare ancora anche qui questo effetto un po' così di neve appoggiata quindi lo vado a fare tutto intorno alla mia pallina chiaramente da tutte e due le parti così proprio solo per dare ancora questo effetto più ancora più tridimensionale perché sembra sembrerà poi la figura che fuoriesce tipo da... vedete l'effetto che voglio dire, adesso forse non si vede molto però sembra proprio scavato sembra ancora più scavato con con il bordino sporcato in questo modo ed è molto più bello quindi andiamo a fare tutta la nostra pallina e Adesso ve lo faccio vedere solo da un lato perché poi io la finirò e la andrò ad asciugare. Lo mettiamo anche qui sul bordo, in questo modo qui. Perlomeno adesso si riesce a lavorare un po' più facilmente, non benissimo ma meglio di prima, che avevo il terrore che mi cadesse la pallina. Se caduta sarebbe stato un disastro perché si sarebbe distrutto tutto e dovevo rifare il video insomma, mi sarebbe un pochino dispiaciuto anche se chiaramente sono imprevisti che possono capitare quando si cercano di fare le cose un po più in fretta perché se se voi prendete il tempo giusto e lasciate asciugare da una mano all'altra le cose in maniera corretta è tutta un'altra cosa insomma tutto più tranquillo prima di procedere col resto vi faccio di nuovo vedere anche in questo caso qui vado a prendere i miei glitter e vado di nuovo così a sporcare tutto il contorno così i glitter rimangono attaccati e quando si asciuga rimane molto più bello adesso ve l'ho fatto vedere subito così io dopo finisco di fare la stessissima cosa dall'altro lato per completare la mia pallina, ok, direi che così può bastare. Adesso procedo con fare la stessa cosa dall'altro lato della mia pallina. Questo è il risultato finale: ho praticamente messo la mia pasta da ambo le parti e ho non so se si vede nel video mi, ma, ho, ma ho riempito il tutto con con i miei glitter che danno una bellissima luce. Ora dovrò far asciugare bene bene bene il tutto prima di andare ad incollare i fiocchettini per eh, per decorare solo la palla in alto eh, però non posso farlo subito perché, perché devo dare il tempo di asciugare bene, altrimenti appena vado a toccare mi si, mi si distrugge tutto però diciamo che la palla è finita, rimane solo il fiocchetto, e il lassino da mettere in alto ma non eh, quello che volevo farvi vedere sul come realizzarla ve l'ho fatto vedere quindi eh, spero che il video, anche il video di oggi vi sia piaciuta questa è un'idea così per creare una palla vedete che importante perché è decorata da tutte e due le parti però insomma già da sola decora decora più che, che un semplice albero del che un semplice ramo del vostro albero eh, spero che il video vi sia piaciuto se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile e se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere